siamo qui con la mamma di francesco come sta francesco uh, quando è che l'ultima volta che l'ha visto eh, io l'ho visto sabato e per fortuna poi lunedì mi ha richiamato sabato non era per niente tranquillo non era eh, era piuttosto provato eh, anche perché era una settimana che era rimasto senza il suo amico jacopo che è stato liberato e tornato liberato è stato portato agli arresti domiciliari con tutte le restrizioni quindi non è andato non è libero eh, però lui in carcere da solo, in una realtà dove stai chiuso tutto il giorno, eh, nella cella e solo eh, un'ora di aria al mattino e un'ora di aria al pomeriggio, diventa tutto veramente molto pesante. E, è una realtà veramente difficile, una realtà che anche solo per il numero di scarafaggi che ti trovi eh, nella cella e che di notte ti devi barricare eh, per non avere per ripararti da questi scarafaggi diventa provante. Per fortuna è stato spostato in un'altra sezione e adesso sta meglio perché è in una sezione dove durante il giorno almeno le, le porte riescono, stanno aperte e quindi eh, la socialità è maggiore perché può andare nelle altre celle e va meglio. Ecco almeno l'umore sembra del, decisamente migliorato, certo che la cosa, la cosa più devastante è il, è il non avere un termine, perché gli arresti cautelari sono, stai dentro, ma non, sai, non, non ti dicono e non c'è un limite a questo. Eh, sarebbe meglio dire stai tre mesi dentro e esci quel giorno lì e allora psicologicamente riesci ad affrontarlo diversamente così è cosa mi succede quale sarà il mio percorso da qui a quando e questo è veramente difficile anche perché lo ripetiamo a vent'anni incensurato e perché? per che cosa? grazie